Zombie Apocalypse, e ciao a tutti toroni. Io sono Torroncino e benvenuti in un nuovissimo video di Friday Night Funkin'. Oggi siamo qui, sulla week di Tabi a grande richiesta di Leonard, che notare che ha anche un canale YouTube, perciò. Spolliciamo anche nel suo canale Iscrivetevi da tutti e due Attivando la campanellina Perché Lui porta dei bellissimi contenuti Io non lo so Vabbè Dai giochiamo Basta un po' l'audio Mi ha lasciato Ehi Ah parlano. non Bip voglio dire oh ti invito in un ristorante. Bip. Questo è solo bip. Well, uh, si capisce tutto boyfriend. my favorite restaurant. Uh, uh. Anyways, I wanted to take you well. I want you all to meet uh, Bip. Ah, uh, questo va a chiamare il taxi. Queste esce vanno van da lo zio de. Quindi mi bischi No. No, le parole, le parole, signorina le parole. No. So, Vede? Chi sei tu mi vo mi Miola ti sto attentando Listen This is my pet, not yours Mi Tu you she is just using you Right roba Pepe, Ragazzi, mi raccomando, per questo video cerchiamo di superare i 6 like. Visto che nel, nel video di tricky li abbiamo superati. Mi raccomando, visitate anche il canale di Leonard. Iscrivetevi attivando la campanellina. E domani ragazzi domani se ho tempo uscirà un progetto segreto Come stavo dicendo un progetto segreto che non posso neanche spoilerare vedi che è un pochino tryhard, boy che se la gode e, e girl cliente che è praticamente si sta attaccando a mosso Mutande! Mi dissocio, Help? like she, like she was me once. Now! in uh, uh, chance! chance. Well I didn't want it to end this way. No, ci vuole a tutti e due! Dove, dove, dove, Sì, uh, uh, è foso. la di Grazie, signor Leonard, per avermela consigliata. Vai! No! Piromani con la cicqua. Che piromani! Che brutto piromani! Siete sopravvissuti all'esplosione, eh? Verificato Oh, Red Bee Bombs <laughs> Mi dissocio Pensi che sia stupido? Nah, nah, nah, nah, nah. Mi scoccio a leggere I don't care, I care just make that piece of crap! She a father feel pain! Just die! E la madonna, scusa, abbassare un po' l'audio. Perché... Vai! Abbassiamo un po' l'audio. Vai! Non chiedetemi come ce la sto facendo perché non lo so nemmeno io. vai Ragazzi mi raccomando per questo video cerchiamo di superare i... Se mi piace, se volete anche vedere il mio progetto super segreto, iscrivetevi da Leonard e anche nel mio canale, mi raccomando. Guardate i suoi video, anche i miei ovviamente, perché eh, lasciateci like, così almeno ci rendete felici. Vai, l'ho fatto. Vi går bakom. Vi bene, bene. Bene, bene, bene. Bene, böre, böre. Böre, böre, böre. Staj, jag Be Vabbè, almeno per questo video possiamo dire che è tutto. Dal vostro Toro Pro 010, adios amigos! <inaudible>